Oggi giocheremo al nascondino bellissimo su Minecraft. In questa mappa bellissima, magica e nuovissima. Allora, sei pronto, Nick? Dobbiamo tipo non andare. Sono pronto. A... Ok, dobbiamo andare a nasconderci. Quindi inizia tu, dai. Io non guardo, okay. guarderò per te. Tra... Veloce però, cioè nel ah, senso non c'è. Ci... nascondermi, ok, ok? Ok, però... no, do... devi parlare più forte per forza. Mm. Ok, ok, bene, oh yeah, bene, sono molto contento di questa cosa Se mi sentite diverso, ragazzi, è perché sono raffreddato Cioè, so che sembra strano, ma sono raffreddato... Non, tranquilli non è niente di, di particolare Anche perché ho fatto il tampone Quindi non, non preoccupatevi Però sono raffreddato in modo normale Non so se sarà allergia o raffreddore Che caspita ne so Però ecco sono un po' se mi sentite così Vabbè insomma non so se vi interessava però adesso lo, lo sapete Ad ogni modo Nick se sei pronto Io inizio a partire No sono ancora pronto Beh potrei iniziare già subito a partire Perché io a rompermi le palle con te non ci sto Eh scusami eh No, sto scherzando, dai, non, è, non prendertela così da... Sì, no, ah. tranquillo, tranquillo. E poi comunque rispondimi immediatamente, mannaggia te, alle tue schifecciuzza. Eh, Eh, sono in sono a cercare un buon nascondiglio per, per essere introvabile. <ride> e quindi la tua, dic diciamo, la tua parte cognitiva è completamente assorta in questo senso qua, cosa ho detto? Esatto, esatto. <ride> Traduco, quindi il tuo cervello è completamente... Completamente no, sono come su una strada senza ritorno. Vabbè, no, devi sì, concentrarti sì. anche su questo, quindi fai il multitasking, non rompere le pappole. E quindi. Vai, uh... puoi partire! Ok, bene, sono proprio contento che io possa partire, allora eh, Però mi devi dire un attimo la zona, perché nel senso io non è che so tanto di queste eh, zone Eh, vedo da qua una montagna di... tipo... Eh, come oh. si chiama, di terracotta Ok, però parla velocemente Ogni volta, in ogni video vi devo dire come parlare, ma sembra tipo una presa per il sedere per i ragazzi, no? Cioè, ragazzi, io lo faccio per voi, eh, perché sennò. Cioè, anche per me, perché poi dopo mi dà fastidio sentirli. Mamma mia, quanto sono brutti. Però, nel senso, poi dopo immagino che uno sente, tipo, eh, sono qua. E tipo, è una rottura di palle, cioè, mamma mia. Comunque... Domanda. Eh. Si può spostare per caso la nascondi? Io pure bisogna rimanere fermi. Cosa vuol dire se ti puoi No, mm. devi rimanere fermo una volta che okay, sei... Ok, ok. Eh, perché se no poi dopo saresti molto, molto, molto cattivo. Tu okay. vuoi essere cattivo? Sì, ma non lo farò. Ok, eh beh, esatto, esatto, esatto, giustamente Se No, poi te sei cattivo con me Sì, anche perché adesso io di devo divento cattivo siccome stai parlando a bassa voce Ah, non lo sapevo, scusa Ok, adesso invece hai urlato troppo Oh mio Dio, questi microfoni quanto fanno schifo però, eh No, ma infatti, cioè io boh È proprio così, cioè veramente io ho sconvolto completamente dalla vita Io ti sto cercando, ma mi sto rompendo le... Oh, allora, vediamo un attimo se adesso ti trovo meglio, perché... Uh... Diciamo adesso sicuramente riesco a trovarti sicuramente perché non è possibile altrimenti che pizzolanzola assoluta Oh ragazzi veramente è veramente introvabile quindi però adesso io lo troverò sicuramente quindi praticamente cosa vado a fare Tipo vado a fare così perché vado in questa parte qua no ovviamente perché poi ovviamente vado da questa parte Mi sa che mi nascondo un po' da questa parte poi dopo faccio così e cosa eccomi qua ok ok ok perfetto Devo dire che sono stato perfetto così E adesso secondo me Nick si trova circa da queste parti Perché chiaramente eh, io sono abbastanza sicuro Vero Nick tu mi vedi Ma dove sei? No io non ti vedo ma dove sei? Eh praticamente sono Come dove sono? Cioè nel senso sono in una parte molto interessante Di quest'isola magica Che nessuno però conosce perché praticamente eh, Io so conosco invece tu no Ok capisco Allora però eh, Non ho capito tu dove sei Ti sei spostato scusami? No no no no nick no mi sono spostato ti giuro. sei spostato no sì. perché ne... dici così perché io so tutto chiaro è... ma non mi sono spostato non è vero ti sei spostato sì, e stai pure ridendo brutto menzognero <ride> ma non è vero che mi sono spostato cosa dici ma vai a cagare Ah, no! Tempo, veramente io ho scioccato da, da questa tipologia di persone. Allora, sapete cosa faccio adesso? Adesso riattivo il mio cervello magico. Che faccio? Uh, Guarda, eh, mannaggia la magnola. Uffa, che pizza. Ah, perché? No, perché? Eh, perché la magnola la odio. Allora, prima di tutto, ah, okay. vieni qua. Ti dietro, dietro. Sono ti ho trovato. Ciao. Non è vero! Tu ti hai spostato, schifosa. Hai rispettato le regole. Eh Era sì. questa casa qua quella di terracotta Che però sembra una montagna Che menzognero Proprio guarda io se fossi in te mi sotterrerei Per la vergogna Per la ma vergogna niente, Ma io non mi sono mai spostato Prenderò questi biscotti perché sono buoni No scherzo non si può fare Paolo, vabbè. Ho un po' di carne No voglio che tu te ne vada da quel paese Perché io mi devo nascondere adesso Ah, chiaro oh, okay, Parla forte Parla forte Ora, allora, Nick Quando io finisco di parlare Devi parlare tu È così che succede in Una conversazione normale Dovresti saperlo Ora ah, ormai Alla tua sapevo. veneranda età Sì E eh, come non lo sapevi ah, Dovresti saperlo Eh no invece. lo sapevo e, Eh eh Capisco che tu abbia un po' di difficoltà in genere Però forse dovresti un attimo Concentrarti sul resto Perché chiaramente Poi ovviamente potrebbe succedere qualcosa Dove io mi nervosisco e urlo In jamaikese giapponese, Che praticamente eh. è una nuova lingua che... Sì, sì, sì, ma non, la non, non, non conoscevi questa lingua nuova? No, no, non la conoscevo dunque hai finito di nascondersi Sì, sì, pe parto Sì, ma tranquillo non ti preoccupare che io sono ormai nascosto talmente tanto che tu o oh, nella vita mai mi troverai perché io sono magio ovviamente non ti ho detto Dammi però un indizio un indizio ah praticamente sono vicino ad un, al simbolo del dollaro ah Quindi... ma sei davanti alla banca allora beh potrebbe essere come potrebbe non essere tu cerca bene e non rompere le palle. Io intanto, ragazzi, vi ricordo che uh, ogni giorno, dalle 15 alle 17, a parte il sabato e la domenica, siamo su Twitch. E su Twitch è bellissimo perché viviamo un sacco di bellissime avventure. E stiamo facendo la vanilla. E poi giocheremo anche, anche a GTA e GTRP, GTA normale, magari, non lo so. Magari anche altri giochi belli che vanno di moda in quel momento. Dico che vanno di moda anche su magari YouTube. Cioè, no, vediamo un attimo perché, sinceramente, non so. Ma ho detto il nome del canale. Devo dire il canale Viola. Vabbè, chi se ne frega, secondo me si può dire. Quindi ormai. Ah, ho paura. Perché io ho capito. Cioè non sono un canale enorme. Quindi, se YouTube mi, mi prende. Si prende male perché io dico il, il nome del canale. E poi mi odia, giustamente. Quindi eh, vorrei evitare che mi odia che mi odiasse YouTube. Ma per caso ti sei mosso, no, io quando mai? Non mi sembra molto sicuro questo. No. No, perché dici così? Cioè Scusami, se io eh, sono fermo. hai controllato dove c'è la banca che lascia il dollaro? no? E non ci sei. Hai controllato completamente male. Sì, cioè, completamente sì. Eh, sì, sì, perché praticamente io sono sempre qua, ma da tanto e... Cioè ma questo nel... fatto porcello? Ma cosa stai dicendo, porcello e porcello? Io ma sono nella possibile. banca, se ti muovi a prendermi, magari... Ma dove sei? Come dove sono? Sono nella banca, io te l'ho anche detto, 20 volte. Ma non sei in banca, l'ho già controllata. Non è vero, non hai controllato i piani so soprarranei. Ma sì che l'ho controllati. No, o non è vero. Rivado. Eh, va bene, rivacci. Oh, ma veramente. non ci sei? Ma come non ci sono, Nick, sono qua! Dai, sei ma stupido. Nick, ero... Ma ser seriamente non mi hai visto. No, non ti ho visto. Eh, ciao. Ah. Eh, buongiorno. <ride> ciao. Eh, ti ho trovato. Eh, sì, mi hai trovato, certo, certo, sì. Funziona così dopo tutto, dopo ti do che... Ti devo dare un pugno, aspetta. Eh, vabbè, vai, dammi un pugno. Mi Oh, yeah. Mi è, me ne stai dando 20 comunque. Vai via, perché puzzi e scurreggi di mano. No. no. Ma, ma, ma vabbè, cagacco. Ma io comunque vieni, vieni comunque su Twitch ragazzi dico delle tante parolacce Quindi, Cioè eh no, sì. tante no, però alcune a volte sì Perché uh, su, su Twitch, su canale viola si possono dire il terrore nei miei occhi, l'avete visto comunque <ride> Perché ho detto, che. Ah, mamma mia, ma come si può essere così sciocchini Vabbè dai ti prego mh, YouTube non odiarmi Nel caso comunque se mi odi almeno, boh non lo so, uh, ti regalo qualcosa Sto scherzando chiaramente, mi dissocio anche da cosa sto dicendo, non lo so nemmeno io. Comunque, Nick, io sto girando un po' in giro, perché chiaramente sto... Eh, sto detto... seguendo. Cos'è che sei? Ma sei definito, devi andare a nasconderti! Ah, ok! Non avevo capito! Ma cosa aspettavi? Aspettavi che io... Eh, ...prendessi fuoco? Sì! E perché questa cosa ti sembra una cosa giusta da fare nei confronti del Dunis? <ride> cattivo! Eh, perché sì... Adesso piango perché Nick no, mi vuole male mi, mi vuole bruciare. Ehi! Nessuno ti brucerà finché ci sarò io. Ma cosa stai dicendo? Mi che schifo. Mi stai proteggendo <ride> in modo molto strano. E eh no, mi dissocio, sì, chiaramente. Esatto. Eh, sì. E quindi niente, io sto aspettando. Oh, qua ci sono delle chest. Non c'era niente, È bello comunque da sapere Poi partisci cosa. Allora, dato che siamo alla fine, io ti troverò in meno di 5 secondi Quindi chiaramente adesso... Ho vinto lui No, sì, sì, ma davvero, ma tu non hai idea de della velocità che io ho per trovarti cioè, Comunque non vale spostarsi, devi stare fermo Lo so, lo so Eh E comunque, uh, girati un attimo Giusto un attimino, eh, perché... Aspetta Cosa vuoi... Poi parla forte ah. Aspetta un attimo No, devi parlare eh. forte. Non è, non è ah, che aspetto. Perché sei dietro di me? È perché ti ho trovato. Ciao. Allora. È uh, giusto. Sì, eh, sì, che è giusto. Parla forte, Naivino, te lo ricordo sempre, ma tu sei stupido, sei, no, non ti ricordi mai niente. Ti eh, detesto. lo so, una memoria brutta. Ma vai a quel paese con la memoria brutta. E comunque, comunque guarda cosa vuoi? Qua c'è questo piccolo easter egg. Uh, mi dissocio Mi dissocio Non volevo vedere questo easter egg, Me l'hai fatto notare Grazie mille Solo tu puoi notare Prego. certe cose Nick Solo tu <ride> Comunque niente Noi ragazzi ci vediamo Al prossimo video Senza però il numero magico Che tutti quanti <ride> Almeno spero che Ormai meno quanti... eh, Esatto Vabbè E eh, al prossimo video Ciao Ciao